Salve a tutti, in questo video tutorial continueremo con la spiegazione delle impostazioni di OBS Studio La prima cosa che devo dirvi è sicuramente rispetto al video precedente ricordatevi sempre di guardare il mixer e vedere se l'audio del vostro microfono è attivo perché due secondi fa ho appena scoperto che il video che avevo fatto che più o meno era andato bene e non aveva l'audio del microfono attivo perché l'avevo abbassato e ho tutto il video muto e adesso lo sto rifacendo quindi questa è una cosa che è bene che ve la mettete proprio in testa, ve la imprimete in testa. <coughs> Nel video precedente ci siamo soffermati sulla sezione audio adesso vediamo la sezione video allora diciamo che OBS studio Registra come risoluzione massima la risoluzione del vostro schermo: cioè, se nello schermo avete una risoluzione a Full HD, ok, anche se la vostra scheda video supporta eh, 5K, voi potete registrare al massimo in Full HD. Allora, la risoluzione base di solito mettete il, è la massima che potete registrare in questo momento. La risoluzione di output scalata vi serve se dovete scalare e ridurre il, eh, la risoluzione del video Ma sapete che la fa in tempo reale quindi occupa di più di GPU o CPU E quindi eh, decidete se farlo o no, io non l'ho mai fatto La sezione filtro di limpiamento serve per la scalatura In modo da eh, decidere come scalare eh, e che si veda bene poi ci sono gli fps che sarebbero il frame rate diciamo i frame per secondo e per un video tutorial potete anche metterne 15 eh, io ne metto 30 perché è un buon compromesso e eh, se volete far vedere effetti particolari di una fluidità di un gioco di un sistema operativo linux che ha effetti strani e volete far vedere tutto fluido potete andare anche a 60 Sapete che comunque eh, sarà un video più impegnativo con 60 frame rate e sarà anche più grande come video, come spazio occupato, e... però ha una qualità e fluidità migliore. Poi c'è nella sezione scorciatoie tutta una lista di eh, operazioni che possono essere eh, avviate attraverso delle scorciatoie da tastiera e ve le scegliete voi le vostre scorciatoie io non ne uso nessuna perché avendo un doppio monitor posso andare alla mia destra e col mouse premere start e stop e sinceramente le scorciatoie non me le ricorderei a memoria quindi farei solo confusione nella sezione avanzate io non ho mai messo le mani e l'unica cosa interessante da vedere è formattazione del nome del file ciò significa che il nome del file de... che viene là creato, nel mio caso è l'anno, il mese, il giorno, ora, minuti e secondi. E uso questa impostazione che è quella di default di OBS perché come prima ho sbagliato il video mi sono accorto che era muto. Adesso salverò questo video, cioè farò stop e verrà salvato il video. Io avrò due video però guardando solo la data saprò che quello con la data più avanti sarà quello che adesso ho registrato e che ha l'audio, quindi ho la sicurezza di mandare su YouTube il video corretto, e per me questa è una cosa molto buona, quindi ho lasciato quello che c'era di default su OBS Studio. Per questo video tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.